Ciao bambini, benvenuti al nuovo appuntamento con il corsivo. Oggi scriveremo insieme due frasi e conosceremo la lettera D. La prima frase che scriveremo è La pera è buona. La scriveremo insieme. Pronti? Via! Tengo fermo il quaderno con la mano libera, mi preparo, piedi a terra, schiena dritta, testa su, la, l. A, metto un dito come spazio. P, E, r, r, r, la pera. E, accento. Buona, B, o, La pera è buona. Proviamo a scrivere La riga è lunga. La ditino r i g a puntino spazio E. accento a la riga è lunga ricordatevi tra le parole di mettere un ditino finché i vostri occhi non si saranno abituati a lasciare un piccolo spazio bene andiamo a vedere come si fa la lettera d la lettera d è una lettera tonda quindi come la a ma con una schiena molto alta, quindi d, su e scendo. Vediamolo sulle righe. Quindi comincio con una lettera tonda, onda, giro intero su a toccare la riga in alto, scendo e coda. Quindi giro su, scendo sulla stessa riga e coda ancora una volta giro intero su scendo dritto dritto coda giro su scendo e coda giro tocco scendo e coda onda giro scendo coda su giro in alto e giù su e giù onda, giro su, scendo e coda onda, giro su, scendo e coda onda, giro su, scendo e coda onda, giro, scendo e coda. Nella prossima riga vi allenerete voi. Proviamo adesso a scrivere la D insieme alle vocali. Quindi qui vi allenerete da soli. Scriviamo DA, D, A. Vedete la D ha la schiena alta, la A non ce l'ha. D, su in alto, scendo dritta. E, D, su bene in alto, scendo dritta. I, D, su bene in alto, dritto, o, d, su in alto, scendo dritto, u. Negli spazzetti vuoti vi allenerete da soli. Proviamo a scrivere la parola dune. D, su bene in alto, scendo, u, na, due zampette, e. Di nuovo, onda, giro intero su, scendo, U, due zampette per la N e ancora una volta insieme, D, U, N e continuate voi. Proviamo a scrivere la parola Dado su bene in alto, onda, giro intero, codina, su con l'onda, giro e su. Rifaccio vedere, d, salgo in alto, scendo dritta, a, codina, onda, su, scendo dritta, o con la manina in alto, d, a, D, O, dado. Se non ci sta sei volte potete farlo 5, perché altrimenti le parole vengono troppo strette. In questo caso tutte le lettere sono tonde, quindi la parola occupa più spazio. Proviamo a scrivere dito. D, I, T, O, puntino trattino, di nuovo, onda, su, scendo, i, su, per la t, giù ballo dritto, onda, puntino, trattino, ancora una volta, d, i, t, o, bene. L'ultima parola che scriveremo oggi è indice. È una parola piuttosto lunga, quindi ci sarà solo tre volte. Pian pianino, i, n, due zampine, d, su, bello dritto, i, c, onda, e, puntino, puntino. Lo facciamo ancora una volta insieme nella terza colonna e l'ultima volta lo farete da soli. Quindi I, N, D, I, C e puntino, puntino. Allenatevi voi e alla prossima!